Amici di Planet Spin, oggi facciamo una modifica a questo motore che utilizzo sul kayak. Questo è un Water Snake 18 libbre e gli andremo ad assemblare questo variatore di velocità per permetterci di regolare la, la velocità durante la navigazione. Vi lascio in descrizione tutti i link per i riferimenti di questi di questi prodotti la prima cosa da fare è andare a svitare le viti che stanno sotto la cover della testa del motore le ho già svitate apriamo la testa del motore ed ecco che vediamo i fili che dovremmo andare a collegare sulla nostra scatoletta del variatore. Poi per riuscire a lavorare meglio tiro fuori la scatoletta delle connessioni in modo da avere più chiare le idee per i fili da collegare, eventualmente scollegare. poi facciamo la stessa cosa anche per l'interruttore delle due velocità lo tiriamo fuori allora sono riuscito a staccare la cover superiore e attualmente sono le connessioni tutte sbagliate allora che cosa andiamo a fare qua c'è la scheda Positivo e negativo gli mettiamo i cavi che arrivano dalla batteria sul power. Mentre il motor andiamo a mettere il positivo e il negativo che andranno sul motore. Quindi che cosa faremo? Tagliamo. Dobbiamo troncare questo cavo qua, che è quello che viene dalla batteria. E lo facciamo andare in positivo e negativo sul regolatore di velocità. Da qui usciamo con un ponticello e ci andiamo a raccordare sul filo che poi va direttamente sul, sul motore questo è il positivo e il negativo che viene dalla batteria lo andiamo a collegare positivo e negativo sul regolatore questo è il positivo e questo è il negativo facciamo la prova di l'auto, con la mia batteria questa è una 25 a 12 volt ultra light mi collego il cavetto controllo un attimo che sia fermo la batteria non è carichissima però dovrebbe funzionare comunque prova di collaudo velocità 1 il motore si è, si è attivato guardate e questo qua è il regolatore eh, sì. va bene le regolatore funziona e qua mi dice anche la percentuale di, di velocità, 80, 100%. Velocità 1, proviamo a velocità 2. Questa a 50. 100%. spettacolo test di collaudo è andato bene mettiamo vedere facciamo anche un po' di retro retro la stessa cosa velocità 2 siamo adesso attualmente eh, penso di non cambiarlo più resterò sempre sulla 1 sulla 2 scusate e poi partiamo da un 20% è già da un segnale all'elica aumentiamo fino ad arrivare al 100% perfetto con l'auto riuscito ora che cosa faremo questa è la cover superiore del nostro motore della testa del motore dovremo andare a togliere questa, questo rinforzo interno perché in questa zona qua andremo a mettere la nostra scatoletta, poi faremo un foro dove faremo uscire il regolatore, quindi in questo modo qua non abbiamo bisogno di mettere scatolette stagne esterne, ma sarà tutto compattato nella testa del motore, dobbiamo tro solo trovare la, la posizione giusta. Sotto la testa del motore qui mettiamo la scatoletta, e poi facciamo uscire il selettore. La prima cosa da fare sempre i dispositivi di sicurezza. Attualmente uso dei guanti su degli occhialini. Allora, poi utilizzerò questo utensile, che è praticamente una specie di seghetto che, eh, con cui andremo a togliere questa parte. Eh, questa linguetta interna, questo rinforzo all'interno della, della cover utilizziamo sempre dispositivi di protezione, guanti e gli occhialini quasi finito, manca solo questa parte qui avanti, ecco il lavoretto finito ci ho messo veramente tre minuti, potevo affinarmi con un po' di carta abrasiva per fare diciamo una paretina proprio liscia liscia ma diciamo che per quanto mi riguarda il risultato per me fa più che bene, andiamo avanti, Ora dobbiamo capire bene la posizione dove inserire la nostra scatoletta regolatore di velocità. Quindi in questo caso andremo a posizionare qui sotto. Andremo Penso che il nostro selettore lo potremmo mettere proprio laterale oppure sopra. Allora ho individuato un punto che secondo me potrebbe essere l'ideale dove mettere il selettore. Quindi se la scatoletta la lascio diciamo al centro, qui avanti ci stanno i connettori, i regolatori di velocità e di direzione, avanti e indietro, di marcia. Eh, diciamo che in questa zona qui potrebbe essere l'ideale per inserire il selettore quindi che cosa faccio? prendo la, una misura gli faccio un foro e lo inserisco questo è il foro dove inserirò il selettore. Andiamo a serrare che porta una controvite, dopo gli mettiamo anche un po' di, di silicone e questo qua sarà il nostro regolatore. Mi sembra un lavoro pulito. Andiamo a concludere, gli rimettiamo i selettori questi qua anteriori della, della marcia e delle due velocità. montato i selettori nella parte anteriore la scatoletta è al centro ora fisso la scatoletta sul fondo della testa del, della cover del motore inserisco i fili dentro e vado a serrare con le viti allora il lavoro è completato questo è quello che viene fuori facciamo una prova di, di collado ulteriore verso avanti velocità 1 al minimo Inizio. velocità massima velocità 2 massima ecco qua è andata proviamo anche la retro perfetto prova riuscita allora siamo in conclusione questo è un po' il risultato finale faccio vedere guarda, il motore l'ho messo così, e qui c'è il nostro regolatore di velocità. Va bene, come dico sempre, ogni progetto può essere ovviamente migliorato eh, sia come posizione del, del regolatore possiamo mettere i cavi in maniera differente possiamo utilizzare ecco, dei, dei, dei siliconi per evitare l'ingresso di umido oppure per isolare meglio tutti i connettori eh, io ci ho provato e per quanto mi riguarda ora resta solo da fare la prova in pesca se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale